Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina. Oggi prepariamo insieme i funghi fritti, sia in pastella che impanati. Iniziamo preparando la pastella. Alla farina aggiungiamo un pizzico di sale e un pizzico di zucchero. Mescoliamo bene. e aggiungiamo l'acqua frizzante gelata poca alla volta fino ad ottenere una pastella fluida ma non troppo liquida deve essere abbastanza densa ottenuta la pastella, vedete questa è la consistenza che deve avere la copriamo con pellicola trasparente e la mettiamo in frigo ora andiamo a pulire i funghi quindi eliminiamo parte del gambo e poi so bene che i funghi non andrebbero lavati però io una piccola sciacquata sotto l'acqua corrente gliela darò quindi eliminiamo il gambo e li mettiamo da parte Puliti i funghi e sciacquati sotto l'acqua corrente, li tamponiamo con carta assorbente, così. Mettete così e ricoprite con un'altra carta assorbente. Tamponate delicatamente e poi mettete gli altri funghi. Tamponati bene i funghi, e andiamo a tagliare quelli che saranno piccoli basterà tagliarli a metà così quelli più grandi invece facciamo così oltre a fare i funghi fritti in pastella li andremo a fare anche fritti eh, impanati quindi abbiamo bisogno di farina Uova e pan grattato al pan grattato ci aggiungiamo il prezzemolo tritato e l'aglio tritati. Quindi prendiamo i funghi, prima li passiamo nella farina poi nell'uovo sbattuto, così, e quindi nel pangrattato e premiamo bene per far aderire il pangrattato al fungo. Andiamo a friggere i funghi in pastella, quindi avvolgiamo i funghi nella farina e quindi rituffiamo nella pastella. Eliminiamo la pastella in eccesso così e andiamo a friggere. Quando i nostri funghi saranno ben dorati così, li alziamo dall'olio e li mettiamo sul carta assorbente. E adesso andiamo a friggere quelli impanati. Mi raccomando, non aggiungete il sale nella panatura adesso. I funghi andranno salati una volta fritti, appena prima del servizio. Quando sono ben dorati li alziamo e come sempre li mettiamo su cazzo assorbente. I punti sono pronti, belli asciutti e croccanti. Grazie per aver seguito anche questa video ricetta, alla prossima, ciao!